Ben trovati in un nuovo appuntamento con Lo Sgabello, il format dedicato all'immobiliare dei servizi e realizzato in esclusiva per il blog geradopaterna.com. Oggi parliamo di qualificazione dei, dei lead, come potremmo riuscire a trovare nuovi eh, potenziali acquirenti di visibilità legati, eh, legata agli annunci immobiliari. Lo facciamo con un personaggio eh, inedito per il settore immobiliare italiano, sono in compagnia di Alessandro eh, Mariotti, founder e Unico sponsor di Baba Casa. Ciao Alessandro e ben trovato. Grazie Gerardo. Allora, partiamo subito eh, dalla domanda per rompere il ghiaccio. No? Baba Casa, che mi ricorda un po' BlaBlaCar e altre cose analoghe. Ecco, come nasce il nome? Nasce eh, da una scena tra Founders in cui cercavamo un dominio libero che ovviamente non, non trovavamo non fino a che il, il, il bimbo di uno dei nostri, dei nostri compagni di avventura non, non comincia a dire babababà, ba", quindi ba, abbiamo ba, ba, scritto casa. su internet, papà casa era libero e l'abbiamo preso. Fantastico, fantastico. Nasce da questo. Viene. Tu sei romano, ma in realtà vivi a Londra? Sì. Uh, io vivo a Londra ormai da dieci anni, okay, sì, okay. dal 2013. Ah, bene. bene, quindi insomma piazza internazionale di ampio respiro, anche dal punto di vista tecnologico immagino sia molto sì, stimolante. Sì, soprattutto dal punto di vista tecnologico, Londra è stato un lab tecnologico europeo per molti anni, credo. Eh, dà la possibilità di, di essere in contatto un po' con tutte le nuove tendenze, le nuove tecnologie. È stato molto formativo negli anni dello sviluppo del mobile senz'altro. Allora, raccontaci un po' come Babba sta in qualche modo eh, portando una modalità innovativa, ecco, per quanto riguarda la visibilità eh, degli annunci. Sì, diciamo, Babba Casa parte da due eh, principi, eh, diciamo, mh, base. Uno è quello di cambiare il sistema di pagamento della pubblicazione degli annunci, quindi per pubblicare su Casa non è prevista nessuna fio, nessun canone fisso, si paga quando si riceve la richiesta di un appuntamento, un lead. Quindi è l'applicazione del sistema di pagamento a consumo alla pubblicazione degli annunci immobiliari. Questo è uno degli elementi fondanti. Il secondo è quello dell'aprirsi della, dell un po' di più al mondo social, quindi Babacasa dà la possibilità di commentare eh, gli, le agenzie, eh, gli immobili, di lasciare una propria, un proprio parere su ciò che si è visto, su ciò che è visitato. Quindi dice che si è visitato, quindi diciamo i principi sono due. Eh, uno legato al modello di business, non, non pago perché pubblico ma pago solo quando ricevo degli appuntamenti e il secondo è quello di aprirsi un po' di più al, al mondo social. Mi hai già risposto, diciamo, in parte alla domanda che vorrei farti adesso, cioè quali sono i punti eh, che vi differenziano rispetto ad un portale di annunci, cioè siete in qualche modo eh, complementari, ecco, rispetto alle dinamiche classiche del, del portale. Intanto siete un'app, quindi non c'è una versione desktop no. di Babacasa. E poi lascio a te sì, solo, abbiamo scelto di... di, di di realizzare solo la piattaforma mobile perché crediamo eh, che diciamo, la stessa rivoluzione accaduta vent'anni fa nel passaggio dalla carta al web, adesso sia un po' eh, la stessa che sta accadendo nel passaggio dal web al mobile. Quindi l'idea è quella di prepararci a un cliente più, uh, più mobile che web che nascerà nei prossimi, nei prossimi anni. Uh, gli ultimi due anni hanno, hanno sicuramente accelerato questo processo di passaggio al mobile, siamo ormai abituati a comprare cibo, a comprare cose, ad utilizzare il mobile. Quindi io credo che, che, questo, che questo sarà il momento di passaggio ufficiale dal, dal web al mobile anche per la ricerca degli annunci. Ovviamente c'è una sfida tecnologica legata a questo perché l'annuncio immobiliare è, è complesso, ha le foto, la planimetria, è, è complesso da, da visualizzare, quindi c'è tutto uno studio sulla, sulla user experience, sull'usibilità della, della ricerca degli annunci immobiliari sul mobile, ma senz'altro è una sfida interessante. E la seconda sfida è quella di ridurre, diciamo di cambiare il processo Uh, quindi non, non c'è più quell'idea, diciamo, di passare dall'idea: <coughs> vado su un sito, uh, cerco un immobile, lascio una richiesta, poi qualcuno mi risponderà. Babba Casa vuole automatizzare un po' questo processo, quindi vado sull'immobile, mi interessa, clicco e fisso un appuntamento. Okay. L'agenzia quando pubblica un immobile può decidere il calendario delle visite. Quando è possibile visualizzare questi immobili e l'utente lo vede immediatamente può cliccare e fissare un appuntamento da lì parte un processo per cui eh, l'agenzia riceve un'email l'utente riceve un'email l'agenzia la, decide di accettare a quel momento in quel momento paga un, il suo lead e continua il suo processo perfetto quindi insomma eh, pubblicazione gratuita sì. Sì, gratuita e infinita paghiamo di fatto il lead eh, parliamo del lead che tipo di persona ok frequenta babba casa e fissa un appuntamento. Senz'altro è un utente mobile, un utente che si intende di, di tecnologia, che usa la tecnologia non solo per, come posso dire, per curiosità, ma la usa per, per concretizzare un'azione, quindi direi lo stesso, lo stesso tipo di utente che compra il cibo su, sulle applicazioni. Un utente che decide di, di lasciare pochi dati ma che, ehm, che ci garantiscono che è un utente è veramente interessato, motivato, motivato, motivato certo. a cercare a, a visitare quell'immobile e che sa eh, diciamo, seguire questo processo automatizzato. Quindi come vogliamo qualificarlo? Eh, si qualifica da sé. Si qualifica eh, da sé. Com no. Comunque inizia un percorso, Inizio. scarica l'app… Scarica Naviga, scopre l'opportunità e poi deve seguire una serie di, di sì. passaggi per arrivare all'appuntamento. Quindi cioè, se non è motivato e solo un curioso si ferma. Ah, certamente. Molto... Lascia la richiesta. Esatto, <ride> no, okay. esatto. Eh, se vogliamo aggiungere un dettaglio, diciamo è sicuramente un cliente social perché sì. Babacasa ha, ha scelto di eh, pubblicizzarsi o presentarsi Principalmente utilizzando i social sì. quindi non pubblicità tradizionale. Quindi se vogliamo aggiungere un dettaglio, un cliente è un cliente sicuramente social. Si, sì, ho visto che siete molto presenti su Instagram, su TikTok, esatto, e quindi insomma state esatto. provando a parlare anche ad un'utenza finale eh, diversa, ecco rispetto, rispetto sì. insomma, ai canali tradizionali. Diciamo uno strumento eh, diverso per un tipo di cliente diverso, diverso. quindi che è abituato a interagire, eh, diciamo questo nuovo tipo di, di approccio che non è solo tecnologico ma è proprio di user experience. Ok. Allora, eh, domanda clou. Allora, come, come si entra in contatto con uh, Babacasa? So che avete intanto un sito web che è babacasa.com sì. Babacasa.com e da lì possono scaricare diciamo sì, l'app. cioè il link per scaricare l'app. Okay. Possono entrare in contatto con in contatto con Babacasa utilizzando Instagram, TikTok, okay. tutti i social eccetera eccetera o anche dal tuo blog. Ah, giusto, giusto appunto, perché Babacasa ha riservato ovviamente a tutti coloro che insomma, sono affezionati alla newsletter, alla nostra community, un, un link che poi inseriremo qui nei commenti. Grazie al quale potrete accedere all'app utilizzandola diciamo al 100% senza nessuna limitazione. In più avrete un certo numero di eh, appuntamenti gratuiti. Quindi, i famosi 5 euro comincerete a pagare dopo aver provato. Uh, per lungo tempo l'applicazione, ecco, quindi penso che sia una bella notizia, grazie, grazie per questa grazie per quest opportunità Alessandro, allora, intanto grazie per il tuo tempo, sei venuto qui da Londra apposta e insomma contiamo di rivederti fra qualche mese, ci racconterai gli sviluppi perché ce ne saranno sicuramente quindi Senza. grazie per essere stato con Grazie a te, ordine. grazie Prima di chiudere ti ricordo che se hai un progetto, un prodotto, un servizio per l'immobiliare e vuoi presentarlo da questo sgabello puoi farlo scrivendo lo sgabello chiocciola gerardopaterna.com Ti aspetto al prossimo video.